Bene, ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi che sono Mi minore, quindi dove ci sono i due tasti neri qui c'è il Do, Re, Mi, Mi, Sol, Si, Mi minore. Poi avremo il La minore, andiamo ancora avanti, La, Do, Mi. Poi abbiamo il Re maggiore, torniamo un po' indietro, Re, Fa, Diesis, La, ed infine il si maggiore prendiamolo qui si re diesis fa diesis Vi ricordo che gli accordi si possono prendere in qualsiasi altezza in base a come ci piace di più e al colore più scuro o più chiaro che vogliamo dare comunque la canzone fa così arriviamo al ritornello dove gli accordi restano sempre gli stessi attenzione al cambio degli accordi perché il la minore e il re maggiore durano diciamo quattro movimenti mentre il Mi fa 6 più 2 insieme al re comunque vi faccio ascoltare In questa notte di sole Bene, come avete visto, insomma, i passaggi sono questi, seguiteli. Andiamo avanti alla seconda strofa, che fa così. Adesso che il cuore scopre. di nuovo il ritornello come vedete ho suonato prima un po più su ora più giù come vi piace insomma fatelo e il ritornello fa sempre così proviamo a fare il ritornello più in basso con gli accordi vediamo come suona in questa notte di sole Bene, adesso arriviamo a una parte nuova dove gli accordi restano sempre uguali. Ce n'è uno soltanto diverso che è il Sol maggiore, quindi ora mi fa Sol Sol, Si, Re ci sarà questo accordo. E la canzone procede così, e 2 milioni di parole. No. A questo punto la canzone sale di mezzo tono e va in si bemolle però noi la facciamo per comodità sempre per semplificare sempre in la minore e mi piace di più farla più scura mi piace così quindi la rifaremo così per farvela riascoltare ma gli accordi restano invariati in questa notte di sole finisce così. Bene, come abbiamo visto, anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Silvana, grazie a te, per averci aiutato con questa canzone. È stata facile? Sì. Era facile, ok. E quindi vi ricordo, inoltre, di iscrivervi su questo canale, se ancora non l'avete avete fatto, di attivare la campanella, così ogni volta esce un video nuovo vi arriva una notifica e potete guardare subito il video. In più, se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata che ho realizzato in cui spiego di, uh, come poterlo fare, quindi vi lascerò il link in descrizione anche di quella. Oggi è tutto, ciao ragazzi, alla prossima!